Ciao a tutti ragazzi, qui è fortu gamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere tutte le nuove news che sono state aggiunte su Fortnite nell'ultima settimana. Ci sono novità piuttosto carine, quindi guardate il video fino alla fine. Vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, assolutamente di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Inoltre vi ricordo che di recente ho aperto anche un secondo canale, che si chiama Lucas Mele, Parla di crescita personale, investimenti, metodi di studio e cose di questo tipo. Se volete andare a vedere trovate tutto in descrizione Stavolta iniziamo con le skin ragazzuoli In questo periodo ne sono state aggiunte veramente di molto molto carine Per esempio nell'ultima settimana abbiamo visto l'aggiunta di Bruno Mars La skin veramente carina, è Oh Viga l'avevo vista ma sulle skin sappiamo che Epic Games difficilmente sbaglia È stata aggiunta anche la Queen of Hearts, di cui vi avevo parlato nell'ultimo video aggiornamento di Fortnite È stata ufficialmente aggiunta tra l'altro il 7 di febbraio quindi un paio di giorni fa Ma la notizia sicuramente più succosa a livello di skin è il fatto che siano stati aggiunti fondamentalmente nuove skin per quanto riguarda il pacchetto Star Wars si vociferava di una possibile nuova collaborazione e questa effettivamente è arrivata tramite queste nuove skin che ora state vedendo sicuramente a schermo sono la Bounty Hunter Fennec Shand e la Chrysanthem Fly sono queste che vedete a schermo lo so la pronuncia con cui le ho nominate è veramente brutta, di dubbia provenienza però le skin comunque sono queste tra l'altro a schermo invece potete vedere il video annuncio delle skin che vi ho appunto precedentemente nominato. Ne approfitto proprio per ricordarvi che qualunque skin ragazzi comprate potete utilizzare all'interno dello shop il codice creatore fortu, così come vedete a schermo. Se lo fate, ogni volta che prendo un acquisto mi arriverà una piccolissima percentuale. Grazie mille del vostro supporto. Tra l'altro, Epic Games ha sganciato le mani e ci ha concesso una camo gratuita, uh, in onore di San Valentino, ecco, per tutte le persone che hanno fatto l'accesso a Fortnite dal 27 di gennaio al 3 di febbraio. Una skin piena dei cuori, insomma, a tema San Valentino, come vi stavo dicendo. Novità succosissima è stata aggiunta la Machine Pistol. Ne avevamo parlato già qualche tempo fa in qualche altro Fortnite TG, però oggi effettivamente la vediamo anche a schermo attraverso il video che sicuramente starete visionando Mamma mia che terminologie audiche che portiamo oggi Tra l'altro la proveremo anche a fine news Faremo proprio una partitina molto veloce e proveremo ad utilizzarla Anche se a schermo probabilmente di base qualche... Veloce, ve velocissima kill. Forse già l'ho fatta. Non so che partita metterò di, di sottofondo, ragazzi. Notizia finale, però, è che la prossima settimana uscirà il nuovissimo aggiornamento di Fortnite. Non vedo l'ora. Perché ogni settimana stanno aggiungendo qualcosa di folle Che la rende migliore della precedente Non sentivo una sensazione così ver veramente dal capitolo 1 Devo essere sincero Negli ultimi tempi Fortnite mi sta veramente stupendo Qualunque azione fanno all'interno del capitolo 3 Non so come sia possibile ma mi sta piacendo Rende il gioco effettivamente più divertente D'altra parte mi rendo conto che Fortnite non sia più quello di una volta Ma questo è principalmente legato alla community A livello dei player che ormai si è inevitabilmente alzato sì, molto spesso io mi incazzo proprio ragazzi mentre gioco Perché diventa molto frustrante al decimo game incontrare l'ennesimo tizio Che non si sa perché sta in pubblica quando dovrebbe stare in una cash cap Però non fa nulla ragazzi Da quest'altro punto di vista però devo fare assolutamente i miei complimenti ad Epic Perché sta facendo un lavoro davvero egregio A questo punto direi di andare in game e di provare proprio la machine pistol Perché non ho idea di come funzioni Non so quanti danni faccio Vediamo Personalmente mi lancerei esclusivamente per prendere velocemente gli spararagnatele. E poi me ne andrei. Farei almeno il solito giochetto per assicurarci l'utilizzo degli spararagnatele. Eh, Un'arma ce l'abbiamo. Peccato. Ok, mi serve questa chest. No, mi serviva la chest. Ok, a posto. Grazie. Uh, la nuova pistola. Carina. Uh oh, uh, oh. Uh, calma, calma, calma, calma, cal brother. Uh, balliamo assieme. Ragazzi, questa è la vera giocata di un OG player Questa è la vera giocata di un OG player Qui si vede la differenza tra gli OG player e i non OG player E' questa ragazzi, è questa Yo bra. salve ragazzi, come va? Tutto bene? Qui non c'è nulla immagino Voglio un attimo provare con mano però la mitraglietta Solo che non me la sento di tornare al Daily Bugle prima di aver trovato eh, Esatto, almeno degli scudi, ottimo eh, sapevo che sarebbero sbucate delle pozze piccole da qualche parte E da vedere però una cosa Questa machine pistol è effettivamente più forte della stinger Non lo so ragazzi perché per superare la stinger Cioè questa non è che deve essere più forte Questa deve essere nerfata ora Cioè dovrebbe essere sgravatissima per tenere testa la stinger Addirittura essere più forte Quindi dubito fortemente che lo sia però, beh, proviamo Comunque non voglio giudicarla da ora Uh, carino, aspettate Utilizziamolo contro il corvo, ok Ha un buon ratio di fuoco Però la cosa che ho subito notato è che fa molto meno danno della stinger Bisognerebbe vedere però se A distanze maggiori Si comporti meglio Quindi, insomma, se abbia una migliore gettata Sono tutte cose che dobbiamo provare, ragazzi Per capire al meglio quest'arma Eh, per esempio farò così Poverino questo, è stato letteralmente un bersaglio Però, mh, 16 Cioè la Stinger qui si sarebbe comportata meglio Anche se devo dire che la Machine Pistola, ragazzi, è molto più gestibile Molto più gestibile Palese uh, Non so se portarmi effettivamente qualcosa No, io credo che eviterò La Slurp Fish in fondo recupera solo 40 In maniera sicuramente più veloce dello Shield Keg Però, nope, non mi interessa Bello lì, le shotgun. Se lo si riesce a indirizzare bene fa paura. Ok, cambiamo la nostra machine pistol per prenderne una epica. E oddio, sono un po' indeciso. No, facciamo così. Non sono per nulla indeciso. Pensandoci meglio, andiamoci a riprenderci la slurpfish. La utilizziamo. E così non c'è stato alcun spreco. Peccato. Su che versante stava pescando questo? Questo? Oh oh oh oh. oh, oh. No, mi sono bloccato, sono un deficiente Ma è un bot Sì, è un bot, vabbè, io pensavo che fosse Fammo così Io questa la uso, è una sola gel Questo per esempio aveva la stinger La prenderei probabilmente se volessi puntare alla vittoria Ma questo game è tutto incentrato sul provare questa nuova arma Quindi non lo farò, ovviamente Cercherò più che altro di prendere velocemente questa slurp fish e andarmene Perché la situazione qua sta diventata tragica Tra l'altro io sto pinga Ma che, che, che è stato? Ok lì si stanno fightando Vedo un attimo di aggiungermi Un, tipo un tizio è morto, scappato, che è successo? Salve Ma non va, l'ho lasciato con 3 di vita Ma che cosa ridicola a questo punto ragazzi io vi ringrazio per la compagnia che ci siamo fatti vicendevolmente oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno e vi ricordo di iscrivervi anche al mio secondo canale Lucas Mele, che parla di crescita personale, investimenti, metodi di studio, link in descrizione se volete andare a vederlo oppure appare ora nelle schede finali. Noi Buds ci becchiamo alla prossima!